Welfare aziendale, stare bene al lavoro. Certo, bisognerebbe anche capire che cos'è questo welfare. Beh, stare bene al lavoro vuol dire alla fine stare bene. La persona è una, non è divisa tra lavoro e non lavoro. E questo è vero, però sai, uno passa tante fasi della vita, entra junior, poi magari si sposa, c'è un compagno, una compagna, figlia, magari c'è qualcuno a casa da accudire, diventa adulto, insomma sono bisogni che cambiano. È l'evoluzione della persona, come l'evoluzione della propria professionalità, e va accompagnata, è un momento in cui bisogna conciliare talvolta anche i diversi cambiamenti che non sempre avvengono in maniera lineare e questo è quello che fanno che fanno le aziende che vogliono far star bene le loro persone. E poi bisognerebbe vedere sempre se è vero ci vorrebbe, ci vorrebbe uno con la faccia di bronzo una mosca bianca che si infila dentro le aziende e intercettando dei normali lavoratori chiede loro che cosa succede alla loro vita un, un ficcanaso. Bella idea perché me lo fai tu? E io dici? Sì. Ma sai che è? quasi quasi. Ma senti un po', ma questa roba qua cos'era? Un gasometro. Un gasometro. Ma si può salire sopra? No. Ma è una gioia.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 Beh, dovendo pensare a un cambiamento coi fiocchi della vita di un individuo, partirei con quello che di certo crea il maggiore scompiglio. Quando arriva un figlio. E conciliare la vita familiare con quella lavorativa per mamma e papà è molto spesso faticoso. Forse sono le donne però a subire il maggiore squilibrio e a partire dal momento in cui comunicano in azienda di essere incinta. A meno che le cose cambino, come è successo a Ivana. Ivana è un'informatrice medico-scientifica, di certo un lavoro per nulla sedentario, sempre al volante, fra uno studio medico e un ambulatorio pediatrico. Ivana, io sarei curioso di sapere com'è, che fai a conciliare... Insomma, il fatto che sei una mamma, tra l'altro dei figli nei tre, quel eh, eh, fatto che sei sempre in giro. Sì, dai, no, si, si, ci si riesce. Basta un'organizzazione, um, basta un po' di allenamento, poi eh, se hai la fortuna di lavorare per un'azienda che ti mette anche nelle condizioni per poterlo fare, ancora meglio. Eh, perché dici se hai la fortuna di lavorare per un'azienda, insomma... Quando uno sono incinta, sono una notizia bella. Ma guarda, io posso fare una differenza tra le due aziende nelle quali ho lavorato. Io Le prime due bambine le ho concepite eh, quando lavoravo in un'altra grande multinazionale e poi ho fatto la scelta di cambiare e dopo un annetto che ero assunta in questa nuova azienda eh, ho cercato la terza gravidanza, è arrivata e eh, ovviamente eh, super felice, ma non ti nascondo che ero molto molto tesa quando avevo, insomma, è arrivato il momento che dovevo comunicare che ero incinta. Sono comunque momenti importanti. Senti, ma eh, togliami una curiosità. Oggi dove, cosa prevede il tuo programma? Dov'è che ti raggiungo adesso? Ma come sai io lavoro in giro, sono un'informatrice, ma sono passata questa mattina in azienda perché dovevo eh, prendere degli appuntamenti e a breve parto per la Ma dai, ah, ah, sì. anch'io sono qua in azienda, ma noi dove? ci incrociamo. E eh,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 ti viene veramente voglia, voglia di far bene, voglia di ripagare l'azienda stessa. Eh, secondo te questo è anche un esempio per le, le tue figlie, no, una guarda, mamma no, che lavora, è, che torna Forse è la cosa più importante, guarda, io eh, sono cresciuta con una mamma lavoratrice e credo che la mia energia la devo anche al fatto che sono cresciuta vedendo lei, mamma che ha cresciuto quattro figli lavorando e io mi sento fortunata ad avere la stessa opportunità perché le mie bambine vivono eh, la vita familiare osservando tutti i giorni una mamma che riesce a fare la mamma, la professionista, la moglie, la casalinga, tutto cercando di incastrare, è un bel mix però ce la si può fare e questa cosa credo che per le bambine sia un grande plus. Senti, ma eh, oh, non voglio neanche no. approfittare troppo del tuo tempo. Eh, adesso sei in partenza, dove Beh, vai? Adesso con uh, la mia macchinina vado a trovare una dottoressa a Monza. E Villa Reale. Oh, Villa Reale. Accanto alla Villa Reale c'è una pediatra che mi aspetta. Guarda lì. Allora, un buon viaggio. Grazie. <ride> Problem solving, time management, negoziazione, capacità di cavarsela con poche o nessuna certezza, non è il programma di una prestigiosa business school, diciamo più una cosa del tipo learning by doing, imparare facendo, di cosa sto parlando? Di crescere un figlio, certo un corso di sopravvivenza per futuri genitori che alleni le famose soft skills, eh, di cui tanto si parla anche al lavoro, sarebbe utile. E infatti c'è, come mi ha raccontato Anna, mamma di Filippo e Giorgio. Anna, Filippo e Giorgio, Royal Family! e Giorgio, cioè non paga di un figlio ne hai fatto anche un secondo, cioè, sai che è un rischio, eh? Ah, guarda, è proprio un'esperienza che io definirei travolgente, nel senso che ti cambia proprio il concetto di, di spazi personali, di ritmi di vita, di giorno, della notte, però allo stesso tempo è un arricchimento del proprio mondo, di, di emozioni, di colori e, e che poi, se vuoi, puoi anche applicare in altri contesti, come ad esempio quello lavorativo. Di... In che senso? Nel senso che poi io ho diciamo, maturato un po' le consapevolezze grazie al master che, genitori che mi ha offerto la mia azienda, che mi ha permesso appunto attraverso. Il ma... Scusa, il master sì. genitori, cioè, cioè l'azienda ha istituito un corso. Esattamente, è un master, è un corso eh, che l'azienda ha dedicato a tutti i neogenitori. Quindi io l'ho fatto all'incirca entro il primo anno di Filippo, in cui eh, attraverso diciamo lezioni virtuali, eh, momenti di condivisione con altri genitori della tua azienda eh, mini workshop e momenti appunto di, di relazione, tu eh, acquisisci la consapevolezza del, de, de, de, diciamo delle risorse che eh, hai nel momento in cui diventi genitore e le applichi e l'applicabilità poi nel contesto lavorativo. Eh, la prima di queste mh, che mi sento dire è la capacità di ascolto, cioè il, quando una persona diventa genitore nei primi anni di vita del bambino ehm, non c'è la possibilità di comunicare con lui attraverso il linguaggio della parola ma eh, attraverso la capacità di, di, di intercettare quelle che sono le sue esigenze e dici come con i bambini anche al lavoro i colleghi a volte esatto. così si esprimono con grugniti con facce <ride> strane magari non proprio grugniti però il non verbale il non detto può essere magari più facile recepirlo insomma intercettarlo oh ho rubato un sacco di tempo tra l'altro il caffè della macchinetta devo dire qua well, non era niente male. Cosa devi fare adesso? Un sacco di riunioni, infatti adesso di... vado perché è sì. ah, dai, po' ma... Grazie. In tutto questo non abbiamo ancora parlato del cosiddetto trattamento economico, perché fare un figlio richiede anche un certo investimento e il denaro a volte può aiutare a prendere decisioni con maggiore serenità. Come quando una madre per esempio decide di usufruire non solo della maternità obbligatoria, ma anche della maternità facoltativa, altri sei mesi sì, ma retribuiti e come? Me lo sono fatto spiegare da Fiammetta che di maternità ne ha vissute due. Fiammetta toglimi una curiosità, ma... Tu che sei stata mamma due volte, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro da queste due esperienze? Se, se, se sono diverse, se è successo qualche cosa, un inciampo, invece una sorpresa, una cosa bella? allora il ricordo più bello è quando ti danno in braccio il bimbo dopo che hai partorito cioè è bellissimo, eh, lo vorresti fermare il tempo perché è finita, dici finalmente fuori <ride> no perché voi, cioè, per fortuna conosci e tieni in mano il bimbo che hai portato in grembo per nove mesi quindi è bellissimo, vorresti fermare il tempo e poi un altro ricordo secondo me quando eh, ho realizzato di essere incinta per la seconda volta perché sapevo già un po' quello che mi stava succedendo, e eh, lo vivi con una consapevolezza diversa, no? E quindi mi sono goduta forse di più ogni momento rispetto che durante la prima gravidanza dove sei magari un po' spiazzato. E con il lavoro come hai fatto? Con il lavoro sono stata fortunata perché innanzitutto ho sempre avuto un clima di serenità. In azienda che non, eh, che non è male quando tu racconti di essere incinta tutti sorridono tutti ti sono amici tutti si interessano quindi vivi tutto questo periodo proprio bene perché non hai l'ansia appunto di dover dare delle spiegazioni in ufficio eh, e poi ho avuto la possibilità di eh, coccolare i miei bambini per tantissimo tempo tutta la maternità obbligatoria ma ho usufruito anche appieno della maternità facoltativa Spiegami, nel senso che hai scelto di prenderti qualche ho scelto, mese in più? Sì, ho scelto di sfruttare la possibilità di avere sei mesi di maternità facoltativa eh, che vengono normalmente pagati dall'Inps il 30% e che invece la nostra azienda eh, aggiunge, insomma contribuisce un altro 30% arrivando quindi a una retribuzione del 60%. Aspetta, eh, cioè, è tantissimo. come stare facendo un part-time Esatto, abbondante. esatto. E quindi questo poter avere alle spalle un supporto economico comunque buono, fa sì che in famiglia abbiamo potuto scegliere di goderci ogni minuto con i bambini fino all'inserimento al nido, quindi accompagnandoli all'inserimento al nido. Bella fiammetta. E belle le storie delle persone che sto incontrando. Lo so bene che nel mondo reale le cose non vanno sempre così, la strada da fare è ancora lunga, ma intanto accendiamo una luce su quello che va. Pensavo, effettivamente questa faccenda del rientro al lavoro non è da sottovalutare. Una mamma che lavora può banalmente avere bisogno di allattare il proprio bambino e quando il carico diventa impegnativo, per esempio quando i figli sono due, ridiscutere il proprio orario di lavoro. Di questo e di altro ho parlato con Rosa e Valeria di fronte al baluardo della tecnologia che ogni brava realtà lavorativa dovrebbe mettere a disposizione delle proprie persone. La macchinetta del caffè. Rosa, lascia che ti offra un caffè. Grazie mille. Alla macchinetta. eh? Cosa prendi? Espresso senza zucchero, grazie. Senza zucchero, espresso. Allora, rosa, una rosa, una rosa, una rosa, come dice la poesia, eh, d'altra parte. E Clarissa? Clarissa, la mia bimba, sì. Clarissa ha 18 mesi, 17 mesi, un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Allora, dirò un anno <ride> e mezzo. Ma Clarissa perché un omaggio a Santa Chiara oppure a Caruso Pascoschi? Perché mi piaceva il nome. Ah, vabbè, semplicemente mi sembra anche una buona idea e come è andata la maternità? molto bene molto bene non mi lamento eh, sono stata sempre bene per fortuna eh, tranne che per la fine della, della, della gravidanza che la mia bambina è nata settimina è nata ah, 31 settimane sì. settim sai che sui settimini si dicono insomma, tante leggende tanti sì. poteri, premonizioni. Mm. tu come la vedi? Eh, vi saprò dire, eh, <ride> sono un po' piccolina, insomma. E il rientro al lavoro com'è stato? Eh, bene, tutto bene, nel senso che sono rientrata a 6 ore alla settimana, perché comunque allattavo e quindi con l'allattamento, eh, non sono rientrata alle 8 ore ma con 6, e fino all'anno della bambina, quindi quando Clarissa poi ha fatto un anno, sono rientrata alle mie solite 38 ore, ecco. Ah, Valeria, Valeria, 35 anni, educatrice, sposata con uno che lavora in cooperativa, insomma, a casa e bottega, e adesso anche una seconda bimba, Maria Sole. Quanto c'ha? Sette anni. Cioè, sette anni… e, sì. e, e l'altro bimbo? 10 quasi. 10. Ah, ma ti ricordi ancora com'è stata almeno la seconda maternità, quella sì. di Maria Sole? è andata benissimo. Sono sempre stata super energica e nel frattempo ho anche fatto un master di alta formazione che mi ha proposto la cooperativa per cui lavoro. È stato molto interessante. Cioè quindi mentre eri in maternità la cooperativa ti ha dato la possibilità di formarti facendo un esatto. master? Esatto. Riconosciuto, c'è cioè una roba sì. vera. Sì, sì, sì, sì, sì. Un master di apprendistato. E poi al rientro, cioè, hai cambiato ruolo? Come funziona sì. il tuo menage familiare? Anche perché immagino che adesso che i bambini iniziano ad essere grandi, si muovono, si spostano, vogliono fare cose, sia anche complicato stargli dietro. Esatto, è un po' più in movimento. Um, ho cambiato servizio, e lavoravo a scuola, adesso lavoro in una comunità per adolescenti e con un part time, 28 ore a settimana circa, questo mi consente di riuscire a seguire i bambini.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 E davvero, non si capisce perché non dovrebbe farlo. Fermatevi un secondo a ragionare. Uno decide di avere un figlio, fa parte del suo progetto di vita, si predispone al cambiamento, insomma, un po' sa quel che gli spetta. Ma le aziende lo sanno? E sanno cogliere gli aspetti positivi di quel cambiamento? L'ho chiesto a Sonia, la direttrice delle risorse umane. Avete visto? Sono arrivato ai piani alti. Vabbè, confesso. C'è chi ha messo una buona parola per me, Maya, un'altra mamma che tra l'altro ho conosciuto in un luogo piuttosto insolito, la sala allattamento dell'azienda. E allora? Sei addormentata? Così pare. Oh, bene. Anna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 è normale, è normale allattare, è normale venire in ufficio con i bambini se, se ce n'è bisogno. Eh, quindi per me è uno spazio prezioso di questa azienda. Quindi e com'è com rientrare al lavoro dopo le maternità? Ognuno è diversa ogni volta? Secondo me il rientro dalla maternità è un momento chiave nella vita di una mamma o di un papà perché eh, sei comunque una persona cambiata. Eh, devo dire che tutte le volte ho avuto la possibilità di fare un colloquio con il la nostra direttrice ICHAR ed è stato molto importante. Primo perché mi ha dato un segnale di importanza, di valore, no? di valorizzazione. Mi sono sentita eh, valorizzata, considerata in questa mia nuova eh, esperienza. E, e poi perché ho avuto la possibilità di, di chiedere anche uh, cosa volevo fare, dove volevo andare, quali erano i miei obiettivi. Cioè tu rientri dalla maternità e vai in azienda a bussare alla porta delle risorse umane, pronto, eccomi qua, ho bisogno di parlare. Esatto. Sonia devo confessarti che sto valutando di presentare una candidatura in azienda perché qua sento raccontare tante belle bene. storie, come si fa? Molto bene, eh, c'è un processo di selezione molto rigoroso per cui ti invito a consultare il nostro sito e a inviare la tua candidatura. Ecco, vedi, i bei tempi del paternalismo. Uno conosce qualcuno qui, <ride> chiedere una mano non vale più niente. No, non vale più niente. <ride> Però, eh, devo dire, scherzi a parte, è interessante, eh, parlando con, eh, con Maya, mi dice eh, al rientro della maternità la prima cosa che faccio è vado a parlare con la mia direttrice risorse umane. Allora, io da 11 anni intervisto tutte le mamme che rientrano dal congedo e da qualche anno ho iniziato a intervistare tutti i papà al rientro e mi porto a casa un grandissimo capitale umano di emozioni, di difficoltà, anche di soddisfazioni. Di tutto questo l'azienda che cosa si porta a casa? Si porta a casa tantissimo e il bilancio è positivo. Prima di tutto io ho ha azzerato praticamente l'assenteismo e quindi ho ottenuto dei tassi di produttività altissimi, perché tu puoi immaginare no? se l'azienda mi è vicino nella eh, cura dei miei figli, che è la cosa che mi interessa di più, eh, io do il 300% all'azienda, anzi l'azienda diventa la mia azienda, io non, non perdo talenti, non ho criticità, la great resignation non esiste da noi. Ci sono naturalmente de de de delle situazioni anche personali di cambio, però come posso dire, non si vive, no? Adesso ho perso il talento, cosa faccio? Devo reclutare di nuovo, devo di nuovo formare la persona. Quelli sono tutti i costi che sono non evidenti, magari. Devi metterti lì a calcolarlo. Io l'ho fatto. E tutte queste misure che ti sto dicendo per il welfare, eh, per le persone, per tutta la parte di supporto, anche di maternità eh, facoltativa, che passiamo al 60%, noi non lo facciamo per buonismo. Ci crediamo perché crediamo che queste misure incrementino la competitività dell'azienda. Le donne devono crescere e devono contribuire alla, alla, a rendere l'azienda più innovativa, più creativa, più produttiva, più competitiva. E questo è avvenuto.